In queste ultime settimane mi è capitato di guardare la gara più dura del mondo su amazon un programma eh, presentato da bear grill è un programma in cui ci sono numerose squadre che eh, a, a gruppi di quattro cercano di affrontare un percorso estremo attraverso le figi eh, nel delle figi per arrivare per primi al traguardo e per diventare i campioni di questa gara per diventare quelli che prima di tutti ce la farà, ce la fanno a eh, arrivare a questo traguardo ed è un'esperienza veramente incredibile per chi affronta una cosa simile sono eh, giorni e giorni e più di una settimana di gara in cui eh, si dividono gli orari per dormire gli orari eh, di attività quando riposarsi come mangiare si medicano durante il viaggio è una cosa incredibile davvero e in una cosa simile poi a me davvero coglie con tanta curiosità e stupore no? il modo in cui alcune persone poi investono tempo eh, denaro salute in un'attività come questa, e proprio alla ricerca anche di un senso probabilmente di, eh, di libertà, di eh, realizzazione, di contatto con la natura, di senso di squadra, sono tanti elementi che rendono probabilmente per i partecipanti indimenticabile una cosa simile. E questo poi ha dei pro e dei contro, chiaramente, come tutte le attività che possiamo scegliere di fare o non fare. Quello che a me poi ha toccato in particolare, considerando che poi ognuno ha poi sempre la libertà di fare quello che gli pare se incontra i suoi gusti se non rompe le scatole a nessuno, ma data questa premessa, quello che a me ha colpito poi è come queste persone poi anche venivano intervistate lungo il programma che io comunque invito a tutti a guardare se capita se ce fosse l'occasione e mi ha colpito come i partecipanti quindi parlassero con felicità, con coinvolgimento del... Del senso del gruppo, del far parte di una squadra, del sentirsi uniti, del visitare dei luoghi incredibili, perché eh, cioè sono posti naturalistici che probabilmente la maggior parte di noi non, non, non vedrà mai nella vita. E c'è anche poi un senso di orgoglio un po' nel partecipare non soltanto alla propria squadra, ma anche al gruppo di persone che svolgono attività di questo tipo. Cioè si tratta proprio di eh, essere tra i partecipanti delle, degli sport estremi, essere tra quelli che fanno un qualcosa che gli altri non fanno. Cioè c'è un qualcosa poi di eh, particolarmente coinvolgente, particolarmente desiderabile per loro da quel punto di vista. E una cosa che ho trovato interessante è che, è che invece, invece mi ha più sorpreso più in negativo che non la curiosità che mi hanno spronato le altre questioni che ho appena citato, è il fatto che poi queste persone quindi vengono intervistate lungo il loro percorso e tante davvero tante di loro parlano spesso del modo in cui per loro partecipare a quello è un modo per testare la propria mente. è un modo per cercare di eh, allenarsi a essere combattivi a farcela a essere terminati che assolutamente sono obiettivi ognuno può avere i suoi ci mancherebbe ma eh, nel ascoltare il programma nel sentirlo, nel seguirlo una cosa che continuava a venire in mia mente mentre, mentre li ascoltavo parlare riguarda il fatto che forse poi quello che loro stanno descrivendo lì poi non è tanto un allenare la mente, testare la mente. A me sembra invece un po' di più un tentativo di domare la mente, che è una cosa leggermente diversa. E che forse vale la pena sottolineare il modo in cui questa cosa è diversa, perché sennò no, loro fanno sempre un po' questo parallelismo no? tra mente e muscoli, come se queste due cose fossero uguali. No? Eh, alleno i muscoli, basta che metto lì, faccio i pesi, corro, eh, alleno la resistenza e in qualche modo quindi i muscoli si sviluppano e anche lì la testa basta che la, la sforzo in una qualche direzione e si allenerà anche quella. In realtà, però, eh, il modo in cui noi spesso. Descriviamo la mente, descriviamo eh, quel cervello, eh, che tra l'altro adesso vale la pena forse fare una piccola distinzione tra cervello e mente se non ci confondiamo, ma il modo in cui descriviamo queste cose spesso è riduttivo e semplicistico, perché poi il cervello e la mente sono degli elementi unici dell'esperienza dell umana e di per sé qualunque similitudine possiamo provare a fare è sempre un riassunto, poi poco eh, che fa perdere qualcosa di fondamentale nella descrizione. Infatti. Partiamo dalla distinzione, no? brevissima Il cervello è quell'organo che abbiamo in testa, è la parte anatomica che sorregge e fa funzionare tutto il resto della macchina, e dagli input a tutto il resto. Mentre invece la mente eh, è, sono tutte, la somma, delle informazioni contenute all'interno del cervello che a seconda del modo in cui si amalgamano o funzionano portano a un risultato piuttosto che un altro. Cioè, è un po' come se fosse il cervello e l'hardware e la mente e il software, fondamentalmente. Sono sempre similitudini che fanno perdere qualcosa però è per capirsi fatto sta che però è utile provare a considerare che se noi vogliamo allenare i muscoli noi fondamentalmente ci mettiamo facciamo sport nel fare sport eh, nell'allenarli nel fare esercizio fisico i muscoli si bruciano mentre stiamo facendo esercizio fisico e poi si rigenerano tra una sessione di allenamento e l'altra e si rigenerano sempre in modo più performante sempre più funzionante ottimo quindi diventiamo con un mus muscoli più tonici e più funzionanti Diversamente succede una cosa diversa quando parliamo di cervello e mente, perché il cervello è un organo che infatti è diverso dal bicipite, io il braccio posso scegliere di non utilizzarlo e quando non lo utilizzo si sta riposando, mentre il cervello io non posso scegliere di non utilizzarlo, cioè tutte le volte in cui sono sveglio il cervello sta lavorando l'unico momento in cui il cervello va in, in riposo è in quella fase in cui noi andiamo a dormire quindi il cervello spegne alcune attività e prende quel tempo per riequilibrare il suo funzionamento chimico, il suo equilibrio chimico. Ma da questo punto di vista quindi io non posso utilizzare il cervello di più per allenarlo di più perché il cervello già sta lavorando il più possibile e quindi quello che io posso fare è, al massimo è cercare di dormire bene e di alimentarmi in modo sano e funzionale in modo tale che ci sia tutta la chimica necessaria perché il cervello funzioni bene più di questo però per allenare il cervello io non lo posso fare cosa diversa è come posso cercare di allenare la mente la mente sono tutte le informazioni contenute all'interno del cervello e parlando di mente io la mente la posso allenare per massimi sistemi in due grandi modi il primo modo, il più semplice, il più evidente, è aggiungendo informazioni. Tante più cose ci metto dentro la, dentro la mente, tanto più la mente ha materiale su cui ragionare, su cui lavorare perché, per arrivare ai suoi risultati. Quindi un modo per allenare la mente è aggiungere informazioni. E un secondo modo per allenare la mente riguarda non tanto quindi più l'aggiungere, che era il primo, ma consolidare, rendere più credibili o meno credibili, più funzionali o meno funzionali quelle che sono le informazioni che ritengo utili o non utili. Quindi lavorare non tanto quindi, sulla quantità, ma sulla qualità delle informazioni che ho in testa, rendendole più o meno credibili. E fondamentalmente quando si parla di sport estremo, negli sport estremi, quando parlano del eh, testo la mia mente, alleno la mia mente, sì, ok, il fatto di essere in situazioni particolari potrà anche darmi qualche informazione in più. Però in realtà quello che stanno facendo principalmente non è tanto nell'aumentare il numero di informazioni che hanno dentro la propria mente, perché per fare quello eh, ci vuole, è, più, è più, più funzionale andare in una biblioteca e trascorrere qualche ora lì, piuttosto che non andare a scalare la montagna dall'altra parte del mondo. Eh, piuttosto quello che fanno negli sport estremi quando parlano di allenare la mente è lavorare su quella seconda parte, su quel consolidare o eliminare alcune convinzioni che ritengono più o meno funzionali ed efficaci. Cioè, quindi, quando parlano del non mi devo arrendere, devo farcela, devo essere combattivo, eh, non posso contemplare il fallimento, devo eh, insistere a tutti i corsi, costi, devo dirmi certe cose in un certo modo. Quello è un modo in cui continuano a consolidare una certa visione del mondo che hanno e stanno effettivamente allenando la propria mente a pensare le cose più da un determinato punto di vista. Che è assolutamente effettivamente quello un esercizio che può essere opportuno quando noi cerchiamo di convincerci di qualcosa e anche questo noi poi nel lavoro anche nelle altre cose della vita lo facciamo spesso no? nel ripeterci certe convinzioni che riteniamo efficaci per arrivare a un determinato risultato un determinato approccio alcune volte ci viene un po' più spontaneo, altre volte richiede un po' più di esercizio però quello è ora però da questo punto di vista è utile che riprendere anche alcune delle interviste che venivano fatte durante il programma cioè durante il programma poi ehm, Alcune persone quindi, quando parlavano delle proprie convinzioni, no, parlavano del eh, dover dimostrare a se stessi, a qualcuno, agli altri qualcosa. Cioè dobbiamo dimostrare che noi, anche noi siamo capaci di fare questa cosa, dobbiamo dimostrare che riusciamo ad arrivare in fondo alla gara, eh, dobbiamo dimostrare che abbiamo un determinato valore eh, perché siamo fatti in un certo modo, dobbiamo dimostrare che, eh, che valiamo, anche a diciamo, prescindere dal fatto di farcela o non farcela, che... Se è così poi potevi anche forse non andarci lì, però c'è cioè, tanto un tentativo di sottolineare qualcosa e di renderlo il più credibile possibile, che è quella seconda modalità di allenare la mente, quello rendere più convincente un pensiero. E poi ci sono un sacco di situazioni particolari in questo documentario eh, presentato da Berggril, io suggerisco appunto assolutamente di guardarlo per chi eh, fosse abbonato ad Amazon Prime e avesse un po' di curiosità in questa direzione. Ma secondo me poi c'è a un certo punto tra una delle varie situazioni c'è anche chi dice "Io non mi posso arrendere perché se mi arrendessi eh, perderei il senso della mia vita, perderei il senso dello scopo per cui mi sono impegnato per un'esistenza, per tutto perderebbe di senso, la mia vita sarebbe finita". E cioè, dicono delle cose di questo tipo. Che sono delle affermazioni estremamente gravi e che vanno a sottolineare un rischio importante all'interno di questo modo di provare ad allenare la mente cioè il fatto che da un lato c'è l'idea del sono comunque abbastanza valgo comunque non è che devo arrivare per forza per primo in fondo ci sono altre cose devo mettermi la salute prima di tutto e contemporaneamente dall'altro e ci sono dei medici che li dicono state buoni non correte rischi eccessivi e l'altro e dall'altra parte c'è chi eh, si dice che deve impegnarsi non deve rimanere indietro perché sennò rimarrebbe indietro per la squadra la squadra perderebbe e gli altri ci rimarrebbero male non voglio essere un peso per gli altri non voglio eh, ammettere all'interno della mia vita di essermi arreso perché la mia vita quindi perderebbe di significato cioè c'è un'idea che non sono poi così abbastanza, non valgo così abbastanza a prescindere da quello che riesco a fare. E questa è un'idea problematica, un'idea patologica. Perché in quel senso io sto legando a doppio filo il mio valore personale, la mia autostima, quello che penso di me stesso, il mio ruolo nel mondo, con quello che riesco o non riesco a fare. E in quel momento, per quanto sia comprensibile all'interno di quella dinamica specifica, allo stesso tempo in quel momento sto creando... Un problema psicologico. Sto creando una frattura nella mia autostima che non è più eh, leggera, versatile, fluida, ma diventa rigida, coriacea ed estremamente vulnerabile. Di quella persona che si crede il più forte del mondo, più agile del mondo, più capace del mondo, e contemporaneamente c'è un'autostima piccola, piccola così. Cioè, succede quindi una cosa in cui si arriva dall'altra parte del mondo in quest'isola delle figi a sfidare il sole il vento il fango l'acqua eh, l'oceano fanno di tutto fanno sono, sono da punto di vista tecnico sono incredibili io eh, non riuscirei neanche a fare la prima mezza giornata della loro gara assolutamente e a seconda dell'obiettivo per cui fanno questa cosa Stanno facendo quindi un'attività sana, funzionale, per degli ottimi obiettivi, per coltivare un senso di gruppo, per essere felici di partecipare, per essere felici di far parte di una squadra, per essere felici di far parte di una certa comunità, per vivere un'esperienza, per fare qualcosa che incontra i loro gusti ed è una cosa assolutamente sana, salutare e ottima. Ma c'è anche una parte di loro, o forse una certa parte di loro sia nelle loro motivazioni o alcuni che lo fanno proprio per quello, che fa questa cosa per potersi vedere in un certo modo, per potersi sentire in un certo modo, per potersi pensare e avere un'autostima di, di sé valida solo all'interno di quello, per sfuggire a un'esistenza che altrimenti non ha valore se non provata all'interno di quel tipo di disciplina, di quel tipo di esperienza. Quello è un problema. Quello è un aspetto patologico, perché a quel punto non abbiamo più il tentativo appunto di migliorarsi ma abbiamo il tentativo di domare una mente che altrimenti eh, non funziona, non funziona come vorrei, non riesce a darmi le risposte, e la, e il valore e la prospettiva di vita che secondo me è, è importante avere. E quando noi parliamo di allenare la mente, proprio in generale, eh, non ci stiamo dicendo che devo diventare una persona fissata su qualcosa che pensa soltanto quello e funziona soltanto quello. Quello è l'esatto opposto di allenare la mente. Cioè una mente allenata è una mente creativa, versatile, intelligente, rapida, brillante. È una mente che non ha delle, delle barriere o dei legami così rigidi come quelli che può avere invece una persona che è fissata su due o tre concetti fondamentali della propria vita, in cui, per amor del cielo, poi possono essere concetti sacrosanti e o, giustissimi, ma in cui la competizione, l'impegno, la, la tenacia, che sono obiettivi assolutamente importanti e validi, diventano però l'obiettivo principale e fondamentale del fondante della propria autostima, tale per cui se mi arrendessi la mia vita non avrebbe più significato. Questa cosa qua. Io avrei gradito che all'interno del programma, quando hanno deciso di trasmettere quella frase, si fossero anche fatti due domande sul... ok, poi adesso mettiamoci una piccola spiega in cui c'è l'inquadratura di Bear Grill che dice eh sì, però eh, succede anche che le persone arrivino a questo tipo di prospettiva, ma in realtà la prospettiva non dovrebbe essere questa. Perché? Perché lo sport estremo sia sano estremo e sano forse non vanno proprio di, mm, a braccetto come termini però perché lo sport estremo sia sano serve che sia un'attività che si può anche interrompere, che si può anche decidere di non fare quando eh, succede qualcosa per cui non ne vale più la pena, perché quel giorno non ce la si sente, nonostante si fa parte di una squadra, nonostante ci siano delle aspettative, è una cosa che succede in tanti sport. Adesso ci sono state da poco le Olimpiadi, abbiamo visto che alcuni atleti hanno deciso di fare un passo indietro perché non se la sentivano. Ed è una cosa, cavoli, quando c'è tutto quell'interesse, quella pressione, quel denaro che ruota intorno a questo. È una scelta estremamente matura e sana il fatto di sapersi porre dei limiti, saper scegliere che alcune volte arrendersi può essere la strada migliore. Fatto sta che quindi questo significa che come si può fare eventualmente per cercare di eh, testare la propria, di, cioè di allenare la propria mente in modo sano? Eh, quello che mi sentirei suggerire forse è che non bisognerebbe cercare... Di allenare la propria mente a fare due o tre pensieri in maniera molto efficace, ripetendosi sempre quelli, quello è un modo per se saltare un po' più per incretinirsi che per allenare la propria mente no, no, non funziona così piuttosto, se uno vuole allenare la propria mente, quello che sarebbe utile è proprio sfruttare il modo in cui la mente è costruita, cioè, se ci dicevamo che il cervello, quindi è l'organo che ospita la mente, il cervello non può essere spento, tranne quando dorme, noi quindi abbiamo questo muscolo volendo non è un muscolo, ma questo organo, il cervello, che quindi ci accompagna per quelle sue 16 ore al giorno, è sveglio, si sta, si sta, sta funzionando, no? e durante queste 16 ore in cui funziona, noi quanta attenzione ci poniamo al nostro cervello, alla nostra mente? Spesso siamo molto più distratti da quello che succede fuori che non da quello che succede dentro. Quello che si potrebbe fare per allenare la propria mente in un modo sano è allenare la propria coscienza essere consapevole nel mentre in cui la mente e il cervello funzionano cioè essere consapevoli nel presente di quello che si sta facendo con una pienezza mentale con una presenza con una partecipazione per cui si riesca ad ascoltare la propria mente mentre sta lavorando così da poterla sentire gestire regolare così da poterci giocare un po con quello che succede dentro la propria testa e fare questa cosa Può essere fondamentale in generale per il benessere psicologico, eh, sarebbe utile per tutti, considerando che eh, tanto stiamo scegliendo se sfruttare o no, un'occasione che comunque abbiamo lì, cioè punta tanto il cervello il lavoro lo deve fare lo stesso. Che poi noi partecipiamo a quel lavoro che lui fa o lo lasciamo andare per i fatti suoi, quella è una scelta nostra. E considerando che andare in palestra significa ritagliarsi il tempo per andare in palestra, mentre invece il cervello comunque sta lavorando lo stesso e anzi, quello che notiamo in maniera del tutto. Eh, controintuitiva rispetto a quelle che sono le premesse, è che se noi alleniamo la coscienza a essere più presente la nostra percezione del tempo non è che si riduce che abbiamo meno tempo, ma si espande cioè diventiamo più consapevoli del tempo che passa e riusciamo a vivere il tempo con maggiore pienezza rendendoci conto che in un'ora forse succedono molte più cose di quelle che percepivamo prima quando eravamo meno consapevoli e l'ora ci passava senza, senza che ci rendessimo conto del tempo che passa l'esperienza del flusso del tempo del modo in cui questo scorre è qualcosa di molto personale molto legato a quanto siamo consapevoli e quindi lavorare sulla mente può essere una cosa che facciamo in generale ma anche per le persone che fanno sport estremo ma cavoli sì, potrebbe essere estremamente utile che queste persone si dedichino un po di più alla consapevolezza mentale quindi non tanto cercando di addestrarsi al domare la propria mente con violenza, eh, ripetendosi che quello che non mi uccide mi fortifica, eh, quando in realtà quello che non mi uccide spesso mi lascia, mi lascia mezzo morto perché eh, rischia di danneggiarmi profondamente nel corpo o nelle articolazioni. Piuttosto, quello che sarebbe utile è che riuscissero ad allenare la propria mente a essere più presente e consapevole possibile, così da poter eh, partecipare alle attività che fanno con consapevolezza, senza andare in automatico, riuscendo a sentire quello che il corpo comunica e riuscendo a decidere di volta in volta se, quanto e come andare avanti nelle gare anche quando il corpo inizia a non reagire più. Quello che spesso succede è che quando una persona fa così poi capita che Diventi sempre meno sensato l'idea di insistere invece che non fermarsi. Spesso le persone quindi trovano comprensibilmente più sensato il ok. Sto male, sono faticato, mi fermo, chi me lo fa fare? Che è una scelta comprensibile, però è in totale contrasto con quello che è l'obiettivo dello sport estremo in cui spingere ancora di più. La sfida di maturità intellettuale e mentale che lo sport estremo potrebbe offrire riguarda la possibilità di andare avanti anche quando. Il buon senso mi direbbe di fermarmi ma non tanto perché altrimenti non valgo niente o altrimenti il senso della mia vita è fallito o altrimenti sono uno che si arrende o altrimenti eh, non ho rispettato quel dogma meccanico che mi dovevo ripetere ma solo perché io scelgo quella direzione la scelgo tutte le volte che la ritengo opportuna e contemporaneamente se qualcosa sopra aggiungesse a farmi propendere per l'alternativa potrei scegliere l'alternativa potrei scegliere di fermarmi facendo una valutazione il più lucida possibile il che significa però non avere la certezza. Parto per la gara, non so se la finisco, parto per la gara, arrivo fino a dove me ne sento e cerco di partecipare alle mie decisioni con il rischio, assolutamente comprensibile, che poi dalla decisione di fare dello sport estremo si possa più facilmente passare alla preferenza per eh, fare un turismo spartano in cui un po' ci si arrabatta però si condivide sempre del tempo con degli amici con delle persone si hanno delle esperienze comunque a contatto con la natura si sta comunque un po' a contatto col il selvaggio si mette un po' alla prova ma non si scalano le cascate non ci si butta dalle rapide eh, non si sta in oceano aperto di notte ma si fanno delle cose diciamo un po' più, un po più ragionevoli eh, che forse e poi quindi non so se qui lì smette di essere sport estremo ma forse può avere comunque assolutamente senso anche in quella prospettiva e può essere assolutamente valido e significativo anche senza bisogno di spingersi chissà quanto oltre quindi da questo punto di vista che sia chiaro, lo ribadisco, il mio non è un video contro gli sport estremi hanno assolutamente senso per i gusti delle persone e per la libertà che ognuno ha di poter fare quello che cavolo gli pare eh, finché non, da, non danneggia nessun altro, assolutamente sì, è tutto opportuno è tutto sensato, quello che però è importante che ci ricordiamo è che facciamo attenzione a non danneggiare la nostra mente all'interno dello sport estremo ma cerchiamo piuttosto di allenare anche la nostra mente a essere propositiva e costruttiva perché no assolutamente all'interno di... Un aspetto come quello dello, dello sport estremo cercando di allenare la nostra mente, essere cosciente e consapevole e non andare col pilota automatico, che alla fine è sempre un po' un, un passo indietro, un po' un arretrare invece che migliorare. E su questo, quindi, se ci fosse un po' di confusione sul cosa fare, cosa non fare, come allenarsi, come allenarsi, come stare a contare propriamente eh, non si tratta tanto di un andare a curare un problema, ma andare a far, lavorare sul proprio benessere psicologico, ma anche in quel caso, assolutamente. Eh, rivolgersi a uno specialista per farsi aiutare da un punto di vista psicologico nella preparazione, ci sono un sacco di colleghi che si occupano in maniera specialistica di psicologia sportiva, eh, farsi aiutare da uno psicologo può essere un ottimo modo per cercare di fare, per eh, quello, perseguire quell'obiettivo di migliorarsi da un punto di vista eh, sportivo, fisico, professionale, eh, cercando di non danneggiarlo propriamente nel, nel, nel percorso. Quindi, mi raccomando, chiediamo aiuto, che è sempre il primo passo per migliorare. Io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video.